Si chiama F6SF6S.com, F6S F6S F6S F6S F6S F6. è un, um, un portale che è adibito a questo. A caricare la potete farvi, farci un giro per vedere com'è, fatto molto bene. I nostri criteri di selezione, questi sono molto importanti. Allora, prima di tutto, essendo che ci troviamo Human Pharma, la prima cosa che guardiamo è il team. Fuori discussione. Se hai una persona singola, scartate a due perché non è un team, ma se sei uno, non vai da nessuna parte. Se sei tutti ingegneri, parti male. Se sei tutti economi, parti malissimo. Se sei un ingegnere un economo, ok, ci piace. Va bene? E per cui questa è veramente, no fate le battute, questa è veramente la prima, la, la, il primo che perché, se non c'è un team eterogeneo e ben mischiato, è difficilissimo che la startup start, vada avanti. Gli ingegneri fanno una fatica terribile perché, appunto, hanno basi tecniche, ma da un punto di vista commerciale molte volte non, non riescono, e gli economi, invece, sanno soltanto noi sappiamo soltanto buffare, uh, poi quando dobbiamo andare a mettere le mani in pasto non, non riusciamo, ok? per cui la prima cosa è il team. Seconda cosa è il prodotto, l'idea, c'è un'idea che ci piace, molti ci chiedono di fare, non so, vorrei fare un social network per la condivisione di immagini, guarda, c'è questa applicazione di Instagram, è molto bene, è un grande successo, risparmiamoci questo investimento. E terza cosa è il mercato, cioè dove questa cosa qui si va a inserire. Quindi ricollego anche la seconda parte che è dove noi investiamo. Noi investiamo sostanzialmente. diciamo investiamo in digitale, tutti dicono, ah che palle, soltanto in digitale. Investire in digitale vuol dire, è come dire, voglio investire, fare un'azienda dove servono i telefoni o dove servono le porte. Il digitale è fondamentale, cioè non puoi pensare a una cosa che non sia in un qualche modo che collimi con il digitale. Okay? Oppure non fai startup perché non sei scalabile. Senza il digitale non sei scalabile oggi. Okay. per cui le due cose è inevitabile. In cosa investiamo? In quello che è il mediterraneo. Food, eh, turismo, eh, design, fashion, eh, l'automobile, tutti quanti in quei settori che, diciamo, ci rendono i migliori al mondo, sicuramente, più invidiati da tutti quanti e che siamo purtroppo ancora lenti nell'averli portati a un livello digitale tale da poter competere con il mondo e rischiamo certe volte di far soffiare delle occasioni veramente importanti per cui questi settori il prodotto a prima di tutto il t